Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro. IF News, la striscia informativa delle 13.30. Oggi è il 16 marzo, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata sulle pagine di informazione fiscale dei principali quotidiani nazionali. e Partiamo subito dalla certificazione unica 2022 con la scadenza lunga per le CU degli autonomi e poi la cassa integrazione 2022 gratuita fino al 31 marzo esteso l'esonero del contributo addizionale si passa quindi ai contributi e ordini professionali con le istruzioni IMSS per i lavoratori dipendenti e poi la proroga della comunicazione dell'accessione del credito al 29 aprile 2022 con più tempo con la conversione del decreto sostegni ter. infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal corriere.it Partiamo subito dalla certificazione unica 2022, scadenza lunga per le CU degli autonomi. L'articolo di Anna Maria D'Andrea sulla certificazione unica di quest'anno. La scadenza per l'invio telematico è fissata oggi, 16 marzo, per le CU dei dipendenti e pensionati. C'è invece più tempo per la trasmissione dei dati relativi alle somme corrisposte ai lavoratori autonomi per le quali come di consueto c'è tempo fino alla fine di ottobre è invece unico il termine di consegna sulla certificazione unica 2022 la scadenza è più lunga per le CU dei lavoratori autonomi il termine di invio relativo ai redditi che confluiranno nel modello 730 è fissato ad oggi appunto 16 marzo 2022 mentre resta confermata la possibilità di effettuare la trasmissione telematica con il modello 770 per le altre categorie di reddito lo evidenzia l'Agenzia delle Entrate che come ogni anno nelle istruzioni per la compilazione e l'invio telematico della certificazione unica riguarda la possibilità di sfruttare la scadenza lunga per l'invio dei modelli CU relativi a somme corrisposte a lavoratori autonomi. C'è più tempo per l'invio telematico ma non per la consegna che dovrà avvenire entro oggi. Passiamo poi alla Cassa Integrazione 2022, gratuita fino al 31 marzo. Esteso l'esonero del contributo addizionale, fa il punto, Rosi D'Elia, per quanto riguarda la Cassa Integrazione 2022, gratuita fino alla scadenza del 31 marzo, l'estensione a nuovi codici teco nella legge di de conversione del decreto sostegni Ter. Le novità sull'esonero dal versamento del contributo addizionale rientrano nel pacchetto di emendamenti approvato dalla Commissione bilancio del Senato si estende quindi l'esonero dal versamento del contributo addizionale la novità appunto contenuta nel pacchetto di emendamenti al testo originario che sono stati approvati dalla commissione bilancio del Senato per la conferma ufficiale in ogni caso si deve attendere l'approvazione definitiva ma visti i tempi è difficile che possano esserci ulteriori modifiche Continuiamo con i contributi ordini professionali con le istruzioni IMSS per i lavoratori dipendenti. Arrivano con la circolare numero 40 del 15 marzo 2022. Tra gli aspetti presi in considerazione relativi ai lavoratori dipendenti ci sono gli assegni familiari, la NASPI, il fondo di integrazione salariale, la malattia e la maternità. Ulteriori dettagli sono all'interno dell'articolo. E passiamo quindi all'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda la proroga della comunicazione della cessione del credito al prossimo 29 aprile. C'è più tempo con la conversione del DL Sostegni Ter, fa il punto Anna Maria D'Andrea sulla proroga della comunicazione della cessione del credito. La scadenza passa dal 7 al 29 aprile 2022 per effetto dell'emendamento approvato nel corso dei lavori per la conversione del decreto Sostegni Ter. C'è più tempo per monetizzare i bonus casa e il super bonus relativamente alle spese sostenute nel 2021 e per le rate residue del 2020. Concludiamo la rassegna stampa con uno sguardo alla pagina dedicata all'economia del Corriere.it che apre con il piano segreto di Putin, l'alleanza con Cina e Arabia su petrolio e materie prime. E ancora i numeri del giorno, 4 riguardano parmigiano, grana e mozzarella, l'etichetta a semaforo penalizza le DOP per appunto 4 miliardi e 184 mila è l'allarme di conf cooperative a rischio sono appunto 184 mila imprese per il caro delle materie prime si interrompono le catene di distribuzione quali sono i settori che si fermeranno prima e eh, perché per quanto riguarda il commercio internazionale chip intel accelera in europa in italia 5 mila nuovi posti di lavoro L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è quello di apertura, il piano segreto di Putin, l'alleanza con Cina e Arabia Saudita su petrolio e eh, materie prime e eh, fa un po' uno spaccato della geopolitica legata al conflitto in Ucraina ed in particolare analizza le relazioni della Russia con la Cina ed altri stati per il controllo delle materie prime, tra queste i metalli e le terre rare che sono